Vediamo eh, questo progetto Scratch Videogioco Pesce Squalo, eh, come è realizzato e come funziona. Clicchiamo sulla bandierina verde, vediamo che c'è un pesciolino che si muove e uno squalo che lo deve mangiare. Lo squalo eh, si muove a seconda di come l'utente agisce sulla tastiera, in questo caso sono io che lo sto muovendo. Con i tasti freccia ci sono quattro tasti freccia, sto utilizzando quelli, sono anche un po' imbranata. Ok, come vedete, ogni volta che eh, lo squalo mangia il pesciolino, il punteggio sale di 1, e se poi notate un'altra cosa, che ogni volta che Viene mangiato il pesciolino, dopo un po' ricompare e eh, la sua velocità diventa sempre più, eh, più alta. Questo gioco si ferma soltanto cliccando su questo pulsante rosso, altrimenti andrebbe avanti ininterrottamente. Andiamo a vedere come è scritto il codice di questo programma. In particolare andiamo a vedere le istruzioni che costituiscono un elemento di novità rispetto a quelle che avete già visto nelle lezioni e nelle esercitazioni precedenti eh, che sono quelle che riguardano l'interazione dell'utente con uno sprite mediante tastiera e anche il fatto che succeda qualcosa quando due sprite entrano in contatto oltre al fatto che avrete notato che quando eh, il pesciolino toccava il bordo dello schermo rimbalzava okay? cioè non da una, non andava avanti, non scompariva dalla nostra vista ma rimbalzava allora andiamo prima a vedere lo sprite squalo, quali sono le istruzioni che lo riguardano. Abbiamo vabbè, la solita istruzione iniziale di posizionamento e di assunzione di un determinato costume all'inizio del programma e dopodiché abbiamo che, eh, come vi avevo detto, io stavo manovrando lo squalo eh, agendo sui pulsanti freccia della tastiera. Abbiamo quattro pulsanti freccia e lo squalo si muove ovviamente in, in direzione coerente con il verso delle frecce, della freccia che stiamo premendo eh, queste eh, istruzioni le trovate qua nel menu mh, situazioni vedete io eh, posso eh, associare a un determinato pulsante eh, della tastiera delle azioni quindi c'è la barra spaziatrice, le frecce oppure anche decidere che deve succedere qualcosa se l'utente preme un tasto qualunque altrimenti tutte le lettere o i numeri ok allora freccia su vuol dire in alto per scratch vuol dire direzione 0 gradi poi procedendo in senso antiorario si va avanti di 90 gradi in 90 gradi quindi freccia a destra Vuol dire punta in direzione 90 gradi, freccia giù 180 gradi e freccia a sinistra invece che scrivere 270 gradi si può scrivere meno 90 gradi. Cioè si parte dallo zero e si procede in senso anti-orario invece che orario. E, mh, cosa succede? Vedete che ci sono soltanto due istruzioni sotto Uh, di, ognuna di queste situazioni relative alle frecce e c'è cioè un'istruzione di cambiamento di direzione solidale al verso della freccia che stiamo considerando e poi lo spostamento di 20 passi se notate ce n'è uno che è questo freccia su che ha uh, per una svista sicuramente si trovano invertite queste due. È chiaro che se io eh, clicco, cioè premo il pulsante freccia su, mi aspetto che i 20 passi vengano, fat vengano fatti verso l'alto. No? Invece lasciandole così succederebbe che lo squalo farebbe 20 passi nella direzione mh, che ha già che ha già da prima e dopo punterebbe in direzione nord, quindi qua sicuramente le due cose vanno invertite. Poi l'altro gruppetto di istruzioni che riguardano lo squalo ce l'abbiamo qui quando ricevo mangiato, vuol dire che ricevo un messaggio che ha un nome per cui è evidente quando lo riceve, lo riceve, glielo manda il pesciolino intanto che è l'unico altro sprite in questo gioco e se riceve mangiato vuol dire che qua ci saranno le istruzioni relative a cosa deve fare lo squalo una volta che ha mangiato il pesciolino quello che deve fare è cambiare costume perché ha la bocca aperta, dovrà chiuderla, dire gnam per due secondi e poi riaprire la bocca andiamo invece a vedere il pesce per quanto riguarda il pesce, all'inizio c'è l'istruzione di, di raggiungere una determinata posizione e poi vedete che qua ci sono le istruzioni che riguardano il punteggio. Ne abbiamo una qua e l'altra è qua. Eccoci qua. E, e quindi sono eh, molto semplici. Quindi si prende una variabile punteggio la si inizializza a 0, quindi inizialmente è 0 e, e poi c'è un'altra variabile velocità che riguarda la velo il numero di passi che fa il pesciolino quando si muove, che abbiamo già visto prima, che eh, è una velocità che tende ad aumentare, che va ad aumentare via via. Ogni volta che il pesciolino è mangiato scompare, ricompare con una velocità maggiore. Quindi sono due variabili che all'interno del programma, quando viene eseguito il programma, cambiano valore. Perciò è necessario all'inizio del programma ehm, assegnare un uh, reinizializzarle. Diciamo, inizializzarle un valore fisso in modo tale da evitare che se eseguo il programma mh, due volte successivamente, alla seconda volta il punteggio sia già. Uh, sia già alto magari no o che la velocità sia già alta quindi per riportare le condizioni iniziali eh, dopodiché ecco qua come mai il gioco non finiva mai perché c'è un ciclo per sempre e per sempre quindi finché non si ferma tutto con il tasto rosso verranno eh, continuamente eseguite eh, verranno tutto questo gruppo di istruzioni quindi il pesce si muove di un tot di passi che all'inizio saranno tre poi troviamo Iniziamo a trovare delle istruzioni che eh, riguardano il fatto che, per esempio, il pesce quando tocca il bordo deve rimbalzare, quindi non deve andare avanti e sparire, ma deve tornare indietro e rimbalzare. E poi soprattutto vediamo che eh, c'è un ciclo qua, un se. Cosa succede qui? Allora, succede che se il pesce sta toccando lo squalo allora succedono una serie di cose prima di tutto si sente la riproduzione di un suono prima l'abbiamo sentito lo troviamo qui nella cartella suoni e si sentiva questo suono qui ovviamente cliccando qua sopra si può andare a scegliere un altro suono o aggiungerne mh, aggiungere più suoni dopo la riproduzione del suono il pesce manda il messaggio mangiato allo squalo che quindi dovrà cambiare costume eccetera e di regnam. Poi cosa bisognerà fare? Cambiare il punteggio di 1 perché deve aumentare di 1, quindi lo cambio di 1 e poi il pesciolino deve sparire, quindi viene nascosto. Eh, si dovrà posizionare in una posizione che rispetto al alla scissa, quindi alla larghezza dello schermo, sarà casuale, mentre è fissa quella eh, dell'ordinata, quindi ricomparirà sempre alla stessa altezza. Aspettare due secondi e poi mostrarsi di nuovo, però con una velocità che sarà aumentata di 2. Ok, um, basta, mi sembra più o meno... Ah, vi faccio notare sempre qui nel menu sensori che è possibile um, condizionare... Le istruzioni da eseguire non soltanto al fatto che uno sprite tocchi un altro sprite, ma anche rispetto al fatto che tocca il puntatore, piuttosto che un colore, piuttosto che sia a una certa distanza dal puntatore del mouse, quindi un'interazione diretta con l'utente, piuttosto che dagli altri sprite eh, che sono presenti.